Grazie, soltanto due parole di, di saluto da parte della Fondazione Culturale San Fedele, che è particolarmente lieta di ospitare convegni come questo, perché anche noi qui ci occupiamo tra l'altro di eh, informazione e di comunicazione. E sappiamo bene come i grandi mezzi di comunicazione di massa tengano puntati riflettori sulle vicende quando sono calde, no? quando fanno notizia come all'epoca il conflitto nei Balcani ma poi tendano a dimenticare un po' queste vicende. E allora se questo convegno invece ci aiuta a ricordare quello che è accaduto, ci aiuta anche a eh, immaginare, a progettare un futuro, ecco questo è assolutamente nella linea e nello spirito della nostra fondazione e, eh, e c'è un altro motivo anche per ringraziare particolarmente di questa iniziativa perché sapete che eh, uno dei eh, capisaldi della spiritualità un po' trasversale a tutte le religioni e in particolare la spiritualità ebraico cristiana è lo ziccaron, cioè il memoriale, il fare memoria ricordare quello che è accaduto e quindi se questo convegno in qualche modo dal punto di vista spirituale si pone in questa linea questo è un ulteriore motivo per darvi il benvenuto, per ringraziare gli organizzatori in particolare eh, l'Istituto Ipsia e Leacli, tutti i relatori e tutti voi che siete eh, convenuti qui. Quindi eh, benvenuti, grazie per questa iniziativa e buon lavoro a tutti. Ringrazio padre Trotta, invito Silvia Bolchi, responsabile politica internazionale per la pace delle acli provinciali di Milano per un saluto. Ricordo che oggi c'è anche la direzione generale delle acli nazionali con l'elezione del nuovo presidente, per cui Silvia ci saluta anche a nome di tanti altri nostri dirigenti non presenti oggi. Esatto, buongiorno a tutti, eh, io vi porto il saluto delle acli di Milano e della dirigenza nazionale che è impegnata al Consiglio. Eh, sono contenta di essere qui perché per le ACLI il rapporto con i Balcani è un rapporto molto profondo che è nato eh, molti anni fa quando io ero ancora una bambina ma che si coltiva tutt'oggi. Io ho mosso i primi passi in associazione e la prima cosa che ho imparato è stato proprio questo rapporto profondo con i Balcani e con la Bosnia che è fatto di una relazione di... Solidarietà forte, di partecipazione, di amicizie che durano negli anni, di progetti di cooperazione internazionale con IPSIA, di tante esperienze di volontariato internazionale. Eh, momenti culmine sono stati sicuramente il progetto Un sorriso per la Bosnia ma anche eh, Mirsada che era, nel 1993 è stata una marcia di interposizione pacifica tra le forze in guerra che ha visto 1500 persone tra cui molti aclisti e anche l'allora presidente provinciale Lorenzo Cantù eh, impegnarsi per arrivare come dire, fare rotta su Sarajevo per dire il, il loro no alla guerra. Allora oggi è importante eh, essere qui ed è il motivo per cui le ACLI hanno scelto di investire e sostenere questo, questo convegno. Credo che però, al di là della memoria insomma, e del rapporto che forte che ci lega, eh, il merito di questo convegno oggi in particolare, quindi va un grazie a tutti gli organizzatori, a tutti i ragazzi di Ipsia Milano che hanno lavorato per questa importante giornata. Eh, il merito sta nel fatto che questo convegno, eh, ci invita a continuare a alzare l'orizzonte, guardare lontano, smettere di guardare in casa nostra. Siamo in un momento in cui come dire, le spinte centrifughe anche interne all'Unione Europea sono abbastanza forti. Eh, le potenze globali stanno smettendo di fare le potenze globali, di comportarsi come tali. Anche Obama nel discorso dell'altro giorno ha ripetuto... Un sacco di volte la parola a noi, intesa però come noi, popolo americano e col suo presidente. Allora io penso che l'invito di oggi, quello di affacciarsi ad altre finestre, sia davvero importante e lo sia in particolare per l'Europa, soprattutto perché i Balcani e la Bosnia hanno il merito di eh, ricordarci la nostra radice plurale di comunità europea quindi semplicemente sono sicura che questa sarà una giornata arricchente e molto interessante ce lo auguro e ancora grazie da parte delle acri di Milano grazie a Silvia Volchi e invito Anna Scavuzzo consigliera comunale di Milano presidente del gruppo consigliare Milano Civica per Pisa Pia Sindaco che ci porta il saluto del comune di Milano che ha dato il patrocinio a questa iniziativa Si prepara il Parlamento. Non il tempo. Buongiorno, a me oggi il compito è di portare il saluto dall'amministrazione del sindaco e insieme il mio saluto personale perché le esperienze in terra balcanica mi hanno sempre affascinato sia per la profondità dei temi trattati che la profondità delle relazioni che si potevano stabilire anche a livello immediato e non solamente immediato dalle grandi istituzioni. Credo che una cosa importante che questa storia di vicinanza ai Balcani ci ha insegnato e ha insegnato a noi come amministrazione è che se è vero che l'Europa si costruisce dal basso ciascuno ha una responsabilità e quindi anche gli enti locali e il Comune di Milano in prima persona, in prima persona come istituzione, ha bisogno di trovare delle forme per partecipare a questo grande progetto di costruzione di un'Europa che non può prescindere dai Balcani e che ha trovato... Diverse esperienze per poter concretizzare questo impegno. La nostra relazione con Ipsia negli ultimi anni si è intensificata, siamo riusciti a mettere in campo due iniziative che voglio ricordare con particolare attenzione. La prima rivolta a giovani ragazzi di Bosanska Krupa che sono stati qua a Milano per un triangolare di calcio insieme a una squadra della diaspora e a una squadra milanese. E poi un'altra esperienza di scambio con i ragazzi dell'Università di Biac attraverso il Consorzio ICEI in collaborazione con Ipsia perché potessero avere anche qua a Milano uno scambio di studio con l'Università Bicocca, il Comune di Milano, nei diversi assessorati perché potessero eh, approfondire la conoscenza delle attività per l'Expo, per il Brand Milano e non avessero solamente una prospettiva diciamo di aiuto ma di crescita all'interno di un'istituzione che è attenta alla crescita di tutti i cittadini europei. Quindi qui l'impegno di proseguire in questo cammino di collaborazione con tutte le realtà che da diversi punti di vista fanno sì che l'Europa dal basso si possa costituire con una voce plurale che viene dai cittadini, dalle istituzioni, dagli enti locali e da tutti coloro che hanno a cuore questo continente, questa unione che sicuramente avrà un futuro importante se tutti quanti faremo la nostra parte. Grazie a nome dell'amministrazione anche a chi ha organizzato questo convegno che vede a Milano sicuramente una sua sede, credo, ideale in questo crogiolo di culture che anche la nostra città sa essere con grande orgoglio. Grazie e buona giornata. Grazie Anna, do la parola al dottor Bruno Marasà, direttore dell'ufficio di informazione del Parlamento europeo a Milano e lo ringrazio per essere qui e anche il Parlamento europeo ha voluto esserci vicino dando appunto il suo sostegno a questa iniziativa. Nel frattempo saluto anche i comuni di Corsico qua in prima fila con la Maria Teresa Nesta e poi il consigliere comunale eh, Pantaleo che è venuto a trovarci e il sindaco di Vimodrone Brescianini con eh, gli assessori impiombato e il consigliere comunale Zanaboni. Prego. Grazie, dottor Gigliotto. Sono molto contento di portare il saluto del nostro ufficio, che opera a Milano e segue le attività di informazione e comunicazione del Parlamento europeo nel nord Italia. Con le Acle e con l'IPC abbiamo, almeno in questo anno da quando sono venuto a Milano, intrecciato una fitta collaborazione che sono sicuro continuerà. È venuto anche recentemente un appuntamento organizzato dal nostro ufficio sui diritti umani che ha sfiorato, comunque ci ha permesso di tornare anche sui temi che oggi voi discuterete. Io sono appunto particolarmente contento di essere qui con voi stamattina perché per rinnovare appunto la, uh, la collaborazione con gli amici dell'Ipsia, ma anche perché il tema che tratterete mi è stato vicino perché nel Parlamento europeo ho avuto l'avventura di lavorare per circa 18-19 anni proprio sui temi della politica estera, in particolare dei Balcani, dove ho anche potuto viaggiare e ho potuto quindi conoscere, come credo testimonierete oggi, la la profondità e la gravità del conflitto, le vittime che ci sono state, le conseguenze che esso ha avuto e che ancora purtroppo non sono state sanate. Quindi sono anche contento di poter rivenire un attimo su questi temi. Io partirei, come si fa in questi casi, ma è un breve saluto, quindi terminerò presto, da... da dall'attualità che suggerisce l'apertura del giornale quotidiano oggi vedevo su Corriere della Sera c'è un appello per l'Europa firmato dai più grandi intellettuali europei Claudio Magris e Peter Schneider e altri che non sto a citare e che fanno, mettono giustamente l'accento sul problema che abbiamo oggi cioè dicono che l'Europa non deve morire e si riferiscono all'idea di Europa e quindi rilanciano non c'è tempo per approfondire il tema oggi, nel mio intervento, l'idea della Unione Politica Europea. Perché mi collega a questo? Perché intanto perché, ahimè, è un tema di grande attualità. L'Europa oggi conosce una fase di crisi, ma nessuno, credo, anche tra i, più, tra i critici più profondi, eh, arriverebbe all'idea della, eh, della dissoluzione o della disintegrazione dell'Europa. Parlo dell'Unione Politica, che oggi ha 27 Paesi e che dal 1 luglio, tra l'altro, ha era uno dei paesi che sono reduci, diciamo così, dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, cioè la Croazia. Ma dico questo perché ho colto nel programma questa idea della Jugosfera, che mi sembra un'idea, un, un concetto di grandissima importanza, perché da qualcuno che crede all'idea europea da sempre, e ci ha lavorato tanti anni, io credo che i processi di integrazione, anche quelli che ci appaiono un po' troppo materialistici, il mercato unico, la, la, le quattro libertà del trattato di Roma, la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e così via, questi processi di integrazione hanno una forza indissolubile, che è quella di mettere insieme popolo e paese, di creare una rete inestricabile in qualche modo Cameron ieri ha annunciato il referendum, scusate se mi dilungo, ma volevo proprio dare un contributo anche se breve di merito, ha annunciato un referendum dal quale teoricamente la Gran Bretagna potrebbe decidere o meno di uscire, secondo quello che decideranno i loro cittadini, dall'Unione Europea, ma ha dovuto dire che la Gran Bretagna ha bisogno di stare nell'Unione Europea. Quindi concludo dicendo che guardare alle, alle finestre balcane, che questo sguardo verso la realtà è oggi... Eh, nel giorno della memoria questo sguardo non può che essere anche molto serio, molto rigoroso dal punto di vista delle vittime eh, che, ha che hanno provocato i conflitti nell'ex Jugoslavia, significa pensare alla integrazione di popoli, culture, sia ovviamente soprattutto dal punto di vista di vincoli materiali, spirituali, linguistici, culturali, ma anche aggiungerei, ripeto, proprio per dare una base materiale forte a questa integrazione, alla integrazione come l'abbiamo conosciuta nell'Unione europea che, che, che se ne dica eh, rimane tutto sommato un, un percorso di successo e di pace perché almeno per quella parte lì che si è integrata, i 6 che poi sono diventati 27 e 28, in effetti hanno garantito 60 anni di pace al continente europeo. Tutte queste cose sono al centro della vita del Parlamento europeo, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, se ne parlerà nelle settimane prossime in relazione ai processi di, di allargamento che peraltro sono in corso. Proprio ieri il commissario all'allargamento annunciava i rapporti annuali, sono dei rapporti, non sto a tediare, ma che regolarmente aggiornano diciamo così, i negoziati che sono in corso con la Serbia, con la Bosnia, con il Montenegro, con l'Albania e così via, con questi paesi dell'area quindi è un, è un tavolo aperto diciamo così, sul quale anche il Parlamento lavora molto e quindi avremo sicuramente l'occasione di poterci confrontare anche in futuro. Grazie e buon lavoro. Grazie. Al dottor Marasà e invito non ce ne eravamo dimenticati Carolina Perkman, vice sindaco del comune di Agrate Brianza, membro del coordinamento La Pace in Comune, che è un coordinamento appunto di comuni come già ricordava Silvia Bolchi, che si occupa di questi temi in Milano e provincia. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Appunto sono qui a portare il saluto. Eh, da parte del coordinamento provinciale e nazionale del quale faccio parte. Eh, dicendo questa cosa, eh, noi come coordinamento, come enti locali abbiamo a cuore i temi della pace, in modo particolare dei diritti umani e credo che questa cosa oggi eh, sarà evidenziata. E sarà um, l'idea diciamo, degli enti locali per la pace è quella di non operare solo nella pace all'interno delle nostre realtà, ma quello di avere sguardi verso l'esterno perché è assolutamente importante, questa cosa. E quindi, eh, come dire, eh, ricordare, fare memoria di quello che è successo. E cercare di non ripetere più gli errori ma ognuno di noi eh, farsi carico di questa cosa e quindi crescere, crescere tutte insieme con l'idea che una società civile debba guardare al di fuori proprie, dei propri confini e debba incontrare altre persone, confrontarsi con altre esperienze per fare tesoro di tutta questa cosa, è estremamente importante e questa giornata oggi ci richiamerà questa cosa. Un carissimo saluto a tutti, grazie e buon lavoro. Grazie, invito ora per l'ultimo saluto istituzionale Lino Lacagnina, presidente CSV, centro servizi per il volontariato della provincia di Milano, che in tante occasioni appunto ha avuto modo di collaborare con Ipsia di Milano, per cui ringrazio CSV di essere qui oggi. Bene, grazie a voi, un saluto e un augurio di un buon lavoro, soprattutto di una giornata fruttuosa che rispetti le intenzioni di chi l'ha organizzata e di chi vi partecipa. psia Acli è socio di CSV, eh, da, dall'inizio credo, e CSV praticamente ha eh, 33 soci, che però si occupano di solidarietà, di cooperazione internazionale, di solidarietà, credo che PSIA sia uno dei pochi, dei pochissimi che di questi 33 soci. Eh, forse è bene dire anche, perché non tutti sanno cos'è il CSV, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Milano, eh, è legato un po' alla legge sul volontariato, la 266, che istituisce questi organismi che hanno come scopo fondamentale quello di promuovere il volontariato, sostenerlo, accompagnarlo, insomma, nelle or le organizzazioni ma anche i singoli sostanzialmente. Nel governo di questa struttura eh, diciamo, è fatta dalle stesse associazioni di volontariato, quindi io per primo appartengo a un'associazione e così come tutto il consiglio direttivo è fatto appunto da volontari che poi da, eh, utilizza i fondi che sono a disposizione per appunto sostenere e accompagnare il volontariato. Eh, mi scuso di questa breve premessa ma il Presidente me l'aveva chiesto perché giustamente diceva non tutti sanno cos'è il CSV. In, riguardo al tema io credo, mh, condivido pienamente quanto diceva Silvia prima, eh, abbiamo bisogno di allargare gli orizzonti. Credo che abbiamo avuto degli anni, e questo è uno di questi, importanti da questo punto di vista, anche se la miopia nostra è abbastanza evidente, no? cioè di, di guardarsi sempre addosso, sulle cose nostre italiane eccetera e per cui applaudo all'idea di un convegno che ritorni a un approfondimento su questo tema così importante come quello dei Balcani. Eh, un ambito che ci fa veramente mettere l'attenzione a, a cosa vuol dire essere oggi eh, cittadini europei e cittadini del mondo, che è un po' la cosa che dovrebbe ispirarci tutti. No? Credo che l'Europa un po' se ne sia accorta, quindi... Eh, lo accennava prima il dottor Masara siamo, abbiamo avuto una serie importanti di attenzioni che escono dalla visione strettamente economicista che, che abbiamo avuto in Europa forse per troppo tempo e forse ancora adesso eh, è una delle caratterizzazioni troppo forti e abbiamo avuto dall'anno alla lotta alla povertà, l'anno del volontariato l'anno sull'invecchiamento attivo, quest'anno è l'anno della cittadinanza quindi veramente c'è un'attenzione che però va spinta, va cavalcata, cioè credo che associazioni come Ipsia possono fare molto in questo senso, tematiche come queste che vengano sviluppate sono estremamente importanti. Mi fa tra l'altro molto piacere vedere nella platea un'età media estremamente bassa per quanto sono abituato io perché il mondo del volontariato purtroppo è un mondo che sta un po' invecchiando e ha bisogno di stimoli forti anche da un punto di vista dei giovani. La mia appartenenza associativa, visto che prima citavo le associazioni, è quella di provenienza della Gesci dove ho anche fatto presidente nazionale e quindi c'è una particolare sensibilità a questo tema della cittadinanza eh, che accennavo prima al tema dei Balcani perché anche appunto come associazione, come AGESCI abbiamo fatto molte iniziative sui Balcani quindi mh, è una percezione anche personale sul tema che trattate oggi un'ultima cosa poi concludo perché non voglio rubare del tempo, e inquadrare un po' le associazioni di cooperazione internazionale qui in provincia di Milano nel contesto più ampio. Ecco, c'è certamente una crescita di questo tipo di associazionismo, se pensiamo che prima degli anni Ottanta non c'era nessuna organizzazione di volontariato con queste caratterizzazioni nella provincia di Milano, poi negli anni 80 siamo andati all'1,7% della popolazione globale del volontariato qui nella provincia, poi siamo andati negli anni 90 al 3,6%, negli anni 2000 all'8,2%, siamo attestati oggi sul 13% di associazioni di volontariato che si occupano di, solidarietà, di cooperazione internazionale e di solidarietà. Quindi speriamo che questo trend di crescita continui, iniziative come questo aiutano a farlo, eh, aiutano a coinvolgere i giovani, tra l'altro ci sono state proprio ricerche Ipsia che hanno evidenziato come le esperienze di volontariato in campo internazionale, non solo nei Balcani, producono proprio un'affiliazione poi da parte di giovani mh, nel mondo del volontariato quindi, e quindi, siccome c'è gran bisogno, richiamo che veramente continui questa attenzione a, a questo tipo di realtà. Grazie e buon lavoro. Grazie a Lino Arcanina. E...